molto vicini attenzione poi dico attenzione a voi ma devo stare attento io c'è ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati dal nostro Calogero Bottas su f 122 Il nostro pilota biperbanca viene da una prestazione di altissimo livello a Jeddah. Sinceramente rispetto alla stagione 1 le cose sono andate decisamente meglio. Oh, sono andato a fare un confrontino, se non l'avete vista con la puntata la trovate sempre qui nella playlist di Calogero Bottas. E quindi adesso ci aspetta la terza gara, dobbiamo andare in Australia. Andiamo prima di cominciare a fare il solito ricappino della situazione di classifica in campionato. Dunque, primo in classifica c'è Verstappen con due vittorie 50 punti, anche se non ho mai fatto giro veloce eh, se no ci avrebbe più punti secondo c'è Perez a 38, poi Hamilton, Alonso, Albon e il nostro Calogero Bottas a 21 punti, poi abbiamo Charles Leclerc Staccando dei 11 Lando Norris, Daniel Ricciardo e incredibilmente Magno Joe va a chiudere la top 10. Nel costruttori siamo terzi a 31 punti. Mamma mia, Red Bull già sta a fare veramente il vuoto. Ma l'idea è quella di recuperare punti rispetto a Verstappen, sperando che non vince tutte perché ha già quasi rotto le balle. Australia, vista che in generale non mi dispiace, su cui però non è che siamo proprio fortissimi. Eh, fortissimi non so da nessuna parte, però diciamo no, che ci so pista dove andiamo meglio. Primo tentativo. Facciamo scherzi col DRS, raga. No, se stiamo avvicinando pericolosamente a qua in gioco. sta ancora un po' di cioè, per fortuna, in realtà se, se è stata distante vuol dire più veloce. Leclerc ha fatto la bolla tanto, Norris secondo, in questo momento siamo terzi, ma vabbè, ho ancora voglia. Mi sto pisciando sotto. Me la faccio addosso. Me la faccio addosso. Allora, riusciamo subito, vista occupata, non me ne frega niente, giro veloce. Ok, per il momento saremo primi. Il problema è che mancano 6 minuti, io me la faccio addosso in 6 minuti, porca zozza, ma non si può mettere in pausa. Ah, posso accelerare il tempo però qui in effetti. 2, esco. Vamos, ultimo tentativo, proprio all'ultimo secondo, speriamo di non beccare traffico raga, perché ho rischiato a fare così, proprio aspetto all'ultimo, già vedo una macchina lì, sto rosicando. Aspettate un attimo per dargli un po' di spazio Speriamo che basta quello spazio, anche se non ne so sicurissimo a esagerare, tanto male che va se ammazziamo Dai ciccio, snu! Sì. Madonna mia! Non muoro sto giro, non muoro più! Che pistaccia questa! Non mi piace proprio comunque! Non anticipa sta curva! Non anticipa sta curva! Anticipa sta curva! Porca zozza di! È. Bravo calogero! Bravo calogero! ne passiamo in mezzo al campo era meglio! dai, calo dai, dai, dai, mannaggia ho perso tantissimo, perso. perso ho perso tantissimo com'è finita? com'è finita? Sei in pole e, dai, in dai, position dai, dai, bene dai, dai, dai, dai, dai, dai, Premio. Ehi, Calogero, fammi sta partenza, fammi questa partenza, calò Un ti ammazzo, un ti ammazzo, un ti mi carico Alonso! Attenzione, che Alonso ci ha superato, ma non è l'unico! E Vestamper subito l ha seccato! Mamma mia che traffico che c'è qua dietro! Questo dovrebbe essere Norris, così a occhio che Ricciardo non penso che stia qui comunque abbiamo perso qualcosina non fa niente subito a devo cercare di recuperare le posizioni perse prima che quei due scappano via ma se io non risolvo sto problema delle partenze raga noi al mondiale non potremmo vincere cioè non può mai vincere il mondiale uno che non riesce a fare una partenza ragazzo. però Alonso se ne sta andando vedo sta notizia Poi c'era Ricciardo, mortacci su, non era Norris. Ci ha fatto pure sapere. Appena Paolo. Perché ci ha superato che faccio che era lui. Mamma mia, non l'ho proprio visto. Ok Ricciamo le avete dai coglioni però. Guarda come mi chiude, guarda come mi chiude! Mmm. Non è che potevi fare la quella cosa destra-sinistra così eh Riccià? Questa non si fa in due Riccià paura che ce l'avevo accanto Fortuna che ho questo dei box che l'unica cosa che mi sa ricordare è quanta benzina ho e quanti giri ce farò pare che sto a lavorare lavorando a wait Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della tua energia Sì si sì, sto a consumare energia non rompe ma non lo ripio Alonso, non lo ripio Troppo lontano, due secondi e sette sono tantissimi raga Da sperare che fa ammazzasse Una Grande amicizia sempre Ora, dopo che i primi giri loro tirano alla morte Poi un pochettino poco... Rallentano Ok Alex, non tu vorrei dire, ma già ho perso l'aderenza macchina scivola per tutto Stacci i vostri Adesso dobbiamo guarda bene chi rientra in box Perché forse rientrano loro No, non rientra nessuno dei due E noi aspettiamo Alunzo so, siamo qui a tiro Ma noi non rientriamo ancora a questo giro Oddio c'è spazio da quello dietro eh Rientriamo ma ok bene così dai che non c'è nessuno dietro One sei free se non dovremmo farlo adesso dai dai dai fammi sci complimenti a te e alla crilù bene così bene io pure sono soddisfatto poi una volta che non becco traffico ai box aiuto aiuto oh aiuto aiuto aiuto non gira non gira come so fredde non sono messe bianche oh attenzione errore da Ferrari ma Alonso non sta in Ferrari C'è gente ai box C'è gente che sta uscendo dai box Ok non dovrebbe essere cambiato nulla praticamente A parte il fatto che ci sta Alonso che, che è bianca che sta andando via Mannaggia lui Bandiera gialla Bandiera gialla Che cazzo è successo? C'è Guanyu fermo lì Intanto siamo entrati nel DRS Alonso, Non ringraziando Guanyu Jo Ok, molto vicini Alonso Qui stiamo molto vicini, attenzione Molto vicini, attenzione Poi dico attenzione a voi, ma devo stare attento io? Non devo far casino qui Ok, uscita, apriamo tutto, apriamo non so, Alonso, Alonso far bravo. Mamma mia, perché tramo mi ha passato davanti. Citua. Citualo. Bella mossa, bella mossa. Sì, bella mossa, un cazzo, un momento mi ammazza quello. Qui <ride> ci stanno i due Red Bull lì davanti. In realtà, essendo una pista non favorevole, dovrei ragionare più in ottica campionato. E non esagerare, ma non ci riesco. Uh, uh mamma mia! Sapete che all'interno del mazzo ci sono i jolly, no? Ecco, loro vengono sempre in aiuto al mago. Vedi, esagerare? Vedi, esagerare? Madonna, me lo so cagato tutto, raga. Forse dovremmo ragionare in maniera più conservativa. Ma io voglio andare a ripiare, ci cioè voglio provare. Sia mai che loro si mettono a combattere tra di loro all'ultimo, poi rosico. Oh, oh, oh mamma mia! Mamma mia che rischio ragazzi. mi sto rischiando ad ammazzarmi davvero. Come faccio a scoprire i simboli e i segnali dell'universo? No, bisogna usare il cervello. Bisogna pensare in ottica campionato, non so manco io sono due volte che pescorgiolli e la terza non andrà così bene, perciò pure pure ad Alonso, giustamente basta, basta esagerare, cerchiamo di portarla a casa per adesso Sì, Alex, non sto all'inseguimento di quello davanti, fidate. Niente raga, non posso rischiare. Cioè, devo pensare in ottica campionato. In questa pista, il distacco dalla vettura non ce l'abbiamo. Sì, ce l'ho davanti il cronometro Alexa. Pensando in ottica campionato, non toccava ste stronzate. Questo non ci voleva, perché adesso Alonso non è proprio un cliente facile. Mannaggia a me e gli errori che faccio. La vettura dietro di te è più veloce, guadagna un secondo a giro. Ma vaffanculo, ma ah, guardi la vista? Cioè, un momenti mi ammazzo tre volte avevo detto che il terzo non mi avrebbe salvato invece mi ha salvato pure lui Ma la verità è che sono in difficoltà la macchina scivola tantissimo Non sta assolutamente a posto con queste gomme Mamma mia, sto a faticare ragazzi sto a sudare Credetemi sto a sudare Fa un freddo cane ma sto a sudare Ultimo giro Dai ragazzi, portiamo a casa calò Sei all'ultimo giro Che ho già detto io o allunso vicino però diciamo che non ci dovrebbero essere problemi e portasse a casa un altro podio dai bisognava ragionare in ottica campionato ragazzi una performance incredibile per fortuna dovrebbe aver vinto Perez invece no, vince Verstappen, vince pure Verstappen, ha vinto 3 su 3 vince Verstappen, secondo Perez, terzo il nostro Calogero Bottas. ci ha pure fregato il giro veloce all'ultimo Perez, perché ha fatto un decimo meno di noi praticamente, ma pure Verstappen stava su quel giro lì, quindi non avevamo anche il giro veloce ci mancava un decimino, eravamo gli unici 3 a girare sul, sul 1,20, tutti gli altri stavano sopra l'1,21, poi Alonso, Leclerc Albon, Ricciardo, Ocon Magnussen e Schumacher, vanno a chiudere la top 10 ogni volta arriviamo davanti a Leclerc questo mi fa pensare che con cui stiamo andando bene. Però purtroppo, eh, Questa è una vinta un'altra. Continuiamo a dire che noi vincerà tutte. Ma se continua così, invece, vince proprio tutte. Andiamo a vedere la classifica: come si è mossa. Eh, primo c'è Verstappen con 75 punti. Secondo Perez a 57. E poi terzo il nostro Calogero Bottas a 36 punti. Siamo in terza posizione. Poi c'è Alonso, Albon, Hamilton, Leclerc, settimo, Ricciardo, Norris. E poi Ocon che chiude la top 10. Abbiamo superato un po' dei piloti. Siamo terzi. E eh, questo è un buon risultato. Ma purtroppo, stiamo a 39 punti da Verstappen, raga, questa è una tragedia perché o accorciamo un po' il passo o questo mondiale finirà molto prima dell'ultima gara. Beh, la prossima, raga, è in Emilia-Romagna e il nostro Calogero Bottas gioca in casa Bieber. Vabbè, ragazzi, detto questo, io come al solito vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!